Nick, come si sta lì in fondo? Bene! Ok, bene, possiamo iniziare la sfida dei Lucky Block Bellissima e magichissima, come ogni volta Allora, vediamo un attimo quali Lucky Block ci usciranno oggi Io spero che mi usciranno belli i Lucky Block Allora, Oddio. vediamo Oddio Magari i Lucky Block belli no. Speriamo Madonna, mia, mi ha speccato i timpani Comunque, eh, sì, speriamo che ah, siano scusa. Lucky Block belli Fortunati Non che mi ammazzano Tipo io sto iniziando ad ottenere tipo diamanti, robe strane. No, Però intendo... Anch io anch'io. Eh, molto bene... No, eccoci. Eh, niente, eh, po posso morire. Cosa? Dai, non ci voglio... Dai, per favore. Che è successo? Eh, so, mi, mi è già apparsa la roba strana. Poi ogni volta mi sono scordato... Ah, ogni volta spono qua. Vabbè, comunque la mia isola è questa qua. E io vi ricordo, ragazzi, che noi oggi saremo in live dalle 15 alle 17, ogni giorno. Alle... Ogni giorno, a parte il sabato e la domenica A parte questi razzi che mi cercano di ostacolare Mentre io parlo Ah, aiuto, mi fanno No, vabbè, ma non sai cos'è appena successo Cioè è venuto il, il più buio, più buio, capito? Cioè, nel Ho senso sta... a posto. Ok, molto bravo, bravo L'importante è che tu sia pronto lì Che succede il peggio Se no poi dopo, purtroppo, eccoci Ok, <ride> ma dai, ma. Sì, ma sta, mi stanno... Ma proprio sabotando, altro che. Ma questi creeper vogliono uccidermi per sé. No, no. Poi devo ricordarmi... Ah! Eh, il mio ponte è esploso, mi sa. Vabbè, mh, meglio così. Ma eh, è di possibile. Di è, è possibile. Lo so. Ma scusa, ma ogni volta mi spaccano le orecchie sto qua. Invece tu come stai smesso, caro Gabri? Abbastanza eh, no. bene, dai. Ok, ti stavo confondendo con Gabri, che in realtà eh. non è... No, non sei tu, tu sei Nick, giusto? Esatto, sì, sono io. Eh, esatto. Ah, ho una chest plate in diamonda. Buoni chest brands Quindi molto adesso prendo questo, poi dopo prendo questo. Ma cosa mi servono i dischi? Cosa? Brutto basta. No, ah, sono morto per colpa tua. Devi vergognarti. Ah, io non sto ridendo, ti sembra sto ridendo. Ma sai che sto ridendo? E comunque devo buttare tutte queste schifezze che non mi servono assolutamente a niente. Via! Ok, molto bene. Adesso. Molto devo... Ma ti sembra normale, urlare. Il zombie gigante mi ha spawnato davanti. Mi ha fatto venire in un infarto. Oh, che bello! Bene, sono contento per te che ti sia spawnato questo zombie non gigante. Ma uccide. Per un infarto. No, una strega. La... Un bagno, no, la... non sì. dire robe, Nick. Ho come di la... un bagno. E poi. Un bagno. Poi non mi interessa niente di quello che ti succede Io devo, devo dire ste robe. No, c'è Bob, Bob, c'è Nick Nick, no, aspetta, Nick, c'è Bob Ecco, Bob mi ha ucciso, Nick, è colpa Capita. tua Eh, no, non, cabe, non dovrebbe capitare sta roba Nick, no, ah! ma cosa fai Aspetta, <ride> ti sembra normale quell'urletto Ok, io non so cosa stia succedendo Però cambio Lucky Block nel dubbio Perché là c'è Bob Ma Perché non si può lo cambia anche tu, beh, sì, certo. Se no, davvero è, un, è un, un casino della casononza No, per favore, per favore, dai, devo uscire, per favore, fammi uscire. No, no mi, mi sposo sul ponte. Eh, a me hanno ucciso invece. Vabbè, tu se hai dei blocchi, puoi ritornare sul tuo come preferisci. No, certo, poi sul tuo non è che. Insomma, ci sono un po' di lama, un ma po' di bocca Sono animali, direi, io sai Eh, esatto, vedo, vedo Ma dopo tutto poi è anche normale che ci siano tutti questi animali Tu sei un ma animale, sì, la specie chiama la specie, no? Cioè, giustamente Non è che ti off'è Nick? No! C'è un N baby me! Cosa vuol dire c'è un baby te? C'è un baby ah! Nick! No vabbè ma ci sono i creep. No cosa sta succedendo Un casino Metti giorno per carità Eh l'ho fatto l'ho fatto Che bravo Molto complimenti no, molto da parte Molto di... Ma parla forte Idiota Ma sto urlando Eh non stavi urlando abbastanza ma basta, chi... per favore, basta, non ne posso più, cioè nel senso Ma che ha blocchi sfigati, cacchio eh. Ma davvero, ma non si può, cioè com'è possibile questa cosa Cioè io cerco di prendere una cosa, mi prende, mi prende, non lo so Il, il sedere me lo fa tutto quanto a pezzi a Tipo: strisce A st strisce, sì, sì, sì Perché adesso sono infuocato, cosa sta che... succedendo? Uno ziglinato, malamente Sì, ziglinato, ma poi parla Ma perché il tuo microfono fa schifo, posso dirlo? Vabbè, ma io sto usando quello che dovrebbe essere buono Eh so, buono Insomma, più o meno Vabbè, quello meglio di quello di... Con... Eh, di cosa ti fermi pure a parlare Poi anche da me c'è un me. Mi tifo, esploso eh, un bello. creeper Parla bene, ma che caspita di Ma io veramente ti sembra normale come stai parlando Parla è... bene si concreta. Allora, Nico, si concreta, cioè nel senso, parla immediatamente, scandisci bene le parole, non ti fermare durante la frase. Tutte queste cose ricordatele, se no urlo, come al solito. E ma te vuoi sempre diverso. Eh, perché mi fai sempre urlare, non solo tu, ma anche gli altri, alcuni. Quindi, concentra ah! concentrati, piuttosto che se tu fossi wow. molto bravo, io non, non ti urlerei addosso. Intanto qua c'era il tizio che voleva essere famoso. Io sono il top del top, come osi. Oddio se tu sei il top del top Allora ormai mi posso anche licenziare da solo Praticamente dai, questi, dai, fallo. questi slime sono molto belli Se posso dire Non so se interessava a qualcuno Ma a me interessano Unis dove stai? Morto ecco dove sto ah, ok. Però posso dire che Vi ricordo chiaramente Che le live le farò sul canale Viola Venite Il link lo trovate in descrizione Live ogni, ogni giorno dalle 15 alle 17 Venite insieme a noi che sarà bellissimo Ve lo ricordo ogni giorno alle 15 alle 17 A parte il sabato e la domenica Mi raccomandino Eh il raccomandino è molto importante Perché se non vi raccomandino Dopo cosa succede che voi non venite E vi perdete le bellissime cose che succedono Per esempio noi giochiamo alla vanilla su minecraft Oppure giocheremo anche a gta rp Oppure magari giocheremo anche alle gare di gta Oppure magari giocheremo anche ad altre mappe Mod strane di, di, di, di minecraft Oppure magari giocheremo alla rp su minecraft È un sacco di cose potremmo giocare Tante tante cose quindi vi consiglio Vivamente di venire perché vivremo insieme Un sacco di avventure stratosferiche E qua wow. c'è Bob Che adesso lo uccido Vieni qua Bob non ti permette Ma hai visto ho lanciato delle ragnatele Porca puzzarda wow, Questa cosa è porcissimo. bellissima Ma lo penso proprio anch'io Ma Nick Nick guarda che ho l'armatura No allora se fai gli scherzi non va bene Quindi ti banno e faccio e da no. solo il video Oh. No, no, no, scusa, scusa okay. no, allora, allora vai di là Stupido, se Walla. la tua isola è piena <ride> Vabbè, ok Se la tua è isola è piena, non te la devi prendere con me Bulletto, che non sia Ma se te è qua il bullo Io, io io. Se ando... Sei un bullone, sei un grosso bullo Quindi, cosa vuol dire? Un bullone sarebbe tipo un coso che serve per vabbè, so. per so <ride> Esatto, no, non è per abitare Bob, oh, hai perché... rotto le palle, Bob, basta, vai via ma poi perché non capiscono mai che rompono le palle questi qua? Cioè ogni volta che sentono protagonisti. Ah, questo è il tizio di Bob. Cosa sto dicendo? Non so, sto impazzendo. Ehi. Muori! Non sta morendo, no, vabbè. Ma Dai. scusami, ma è in peaceful il server? Ma ti pare che sia in peaceful che sta morendo? Eh, ma perché non sto perdendo fame? Cioè, non sto perdendo cosciotti. Eh, forse perché stai morendo di continuo. E poi par parla. Allora, Nick, devi Io parlare sono sempre con morto. lo tono. Eh lo so Parla sempre con il stesso tono Mi raccomando no. Ricordati questa cosa Molto importante ricordati, ricordati Ricordati Ah Mi ha ucciso Come al solito Dopotutto Eh dopo come tutto eh, Ma perché non posso spararti Vabbè Chi se ne frega Non volevo spararti io sinceramente No no Vieni oh, qua zombie su Minecraft Cos'è che hai detto Che ho capito ben poco Di ciò che tu hai non detto Minecraft Su Minecraft Uccidere Grazie Mi hai aiutato Ah via Bob <ride> Via via via via via Schifoso basti Metti... No, Nick, Nick, se mi ammazzi per questa cosa io, io non ti perdonerò mai nella vita Sarai un mio nemico Per sempre Va bene, me ne fa una ragione Molto bene. Come te ne farei una ragione? Non puoi dire ciò, questa cosa ciò Quindi, oh, guarda che bello Il mio muro mi protegge Intanto io vado a prendere Non devo scavare <ride> Non devo scavare Però posso prendere quest'altro arco Molto buono, giusto? Abbastanza Basta, cavalli di merda! Malachi Lucky Swords assolutamente io no! direi che cosa Sono morto ok bene meglio così io direi che però sia arrivato il momento di un attimo un attimo detto nika hai una crafting table no ok rispondi immediatamente quando ti parlo ma hai già risposto eh no non hai risposto abbastanza velocemente devi ma rispondere no? subito allora scusami concentrati razza che non dorme mai durante la notte quindi pensa di essere ma vai non a casa insultare me io non insulto mai nessuno, io dico solo, racconto solo i fatti, i fatti che stanno nel cielo più profondo su Minecraft. Però sai cosa posso fare? Posso fare... Cosa? Eh, non posso dirti cosa posso fare, però ti dico che fra poco inizieranno le sfide, cioè nel senso io ti ucciderò fra poco, chiaro? Cioè... Sì, sì, ok, ok. Ok, bene, l'importante è che tu capisca questa cosa e che tu non ti offenda perché ti ucciderò chiaramente. Infatti sì, sì aspetta e spera, Nabbo. Nabbo a me, alla mia maestà Come fa? Ma cosa maestà ma ce la fai? Ma sei nabbo, c'è troppo Nick, ti consiglio di moderare queste parole Se no, purtroppo ti dovrò Ma ti esplodo il lucky block Ti dovrò carcerare Ma siamo sul vanilla adesso Sei pronto ad iniziare la sfida? No Bene, allora 3, 2, 1 Via Ah, come ti... No, mi ha bruciato, mi ha bruciato il sederino Va bene, allora vado nell'acqua Vieni qua No, non puoi usare le frecce Sono abbastanza... Non puoi... Ma dai, mi lanciano lontano Nick! Ti uccido Ma smettila Ma no... Mm. Ah, ah, ah, ah, ah. Allora, no, allora Concentrati a parlare Concentrati a parlare eh, eh. E non tryhardare Immediatamente no. <ride> Vieni si, qua non vedo più niente. Perché non vedo più niente? Cosa stai? No, vabbè, ma sei te, questo. Io, io ti ucciderò prima o poi. Fidati, fidati, prima o poi. Io ucciderò te. E... Su Minecraft, chiaramente, sempre. No, sei caduto. Eh, vedo che sono caduto, guarda. Non... Ma sai cosa. Adesso faccio Vai, fine, una cosa. Fine, fine, fine primo round, dai, su. Sì, Piraccio vieni qua. Poi. Vieni, vieni adesso, che sicuramente riuscirei ad uccidere. Dove sei? Allora, ragazzi, quello che avete visto voi è una classica cosa. Cioè, nel senso che adesso io posso fare questa cosa qua. Nel senso riesco a giocare molto meglio. Perché ho messo il V-Sync, si chiama in termini tecnici. Cioè, praticamente io vedo molto di più di quello che vede Nick. Perché Nick ha uno schermo schifoso. Quindi adesso lui sarà uh, chiaramente in svantaggio Dai, uh, numerico. Vale, vale, usare il V-Sync. Mi spiace, ma questa cosa funziona veramente. Allora, bene. Io direi che è ultimo round, quindi vieni immediatamente qua. Perché alla meglio di. Tre, quindi... No, aspetta un attimo che mi faccio le robe. Cioè... Parla bene! E poi concentrati! Deficiente! Mannaggia a te. Parla bene piuttosto che concentrarti su altro. Che caspita stavi facendo? Dobbiamo fare il duello. Vieni qua. Oh, ma davvero. Ma questi video ogni volta sono un insegnamento di, di come si registra. Ma che caspita stai facendo? Ma ci sei? Sto guardando roba, scusa. Ma cosa stai guardando? Il cielo, il sole? Ma, stai, ma, vi, ma vai a cagare, cioè nel senso. Oh, ma no, vabbè, questo qua. Mi, ti lodio, vi giuro. Cioè, nel senso, lo detesto. Smettila. Allora, se non stai fermo. Se non stai fermo, dopo te le senti. Ok. Nick Mannaggia te. Dai. Mangio? Dai, no no, no, no, no, non Ehi. vengo perché, perché Allora, stai traerdando con l'arco Questa cosa è completamente sleale da te Io da te un amico come te non me l'aspettavo Soprattutto ti Ah, devo perché noi siamo amici? Ah no, vabbè, allora eh, ciao Ci vediamo alla prossima Ok, alla prossima, ciao, addio Ciao, ciao È stato ciao, ciao. bello averti qua, però non ti voglio più vedere Neanche io